La formazione online del placement, lettera di presentazione. Allora, innanzitutto, quando scrivere una lettera di accompagnamento alla candidatura? Quando è richiesto dalla candidatura stessa? Quando fai una candidatura spontanea inviando un'email a un'azienda e quindi nella lettera, nell'email, devi spiegare chi sei, cosa vuoi quando compili un form che prevede uno spazio per la motivazione in generale ogni volta che devi dire appunto chi sei e qual è la tua motivazione la motivazione durante la selezione ti troverai spesso a spiegare qual è la tua motivazione quindi dalla prima email al colloquio individuale al colloquio di gruppo e così via questo perché? Perché la motivazione, a parità di competenze, fa la differenza. Perché per l'azienda significa che fai sul serio, che resterai. Quindi è il carburante che ti spingerà a superare tutte le fasi della selezione. A cosa serve la lettera? La lettera serve da ponte tra il tuo curriculum e la posizione per cui ti stai candidando. Ti dà la possibilità di presentarsi... Di presentarti risponde un po' alla domanda mi parli di lei quindi nella lettera stessa puoi dimostrare come scrivi qual è il tuo stile quali sono le cose importanti per te dovresti rispondere a tre semplici domande perché ti stai candidando per questa posizione perché credi di essere la persona giusta per questa posizione perché vorresti avere la possibilità di fare un colloquio? La lettera deve essere breve, quindi mezza pagina, poco di più. Semplicità e brevità, deve essere chiara. Il contenuto, più o meno, può essere questo. Tre paragrafi, di cui quello centrale è quello più importante e un po' più corposo. Primo paragrafo, due righe, chi sei, a che punto sei, m? per quale posizione ti stai candidando, quali sono i tuoi obiettivi. Se non hai obiettivi specifici vanno bene anche obiettivi un po' più generali. Secondo paragrafo è il cuore della lettera perché hai scelto questa azienda, questo ente o questo progetto in che modo le tue competenze collimano con la posizione desiderata e quali tue esperienze ti hanno dato le risorse utili qual è la tua motivazione terzo paragrafo accordi logistici, contatti e chiusura insomma una lettera, una candidatura personalizzala ogni volta e personalizzarla non significa cambiare semplicemente il nome dell'azienda, cioè dare l'impressione di aver scritto un unico CV e un'unica lettera e farne spam a decine di aziende è controproducente. Se stai facendo una candidatura spontanea, quindi a una grande azienda e fai una candidatura non rispondendo a un'offerta ma spontaneamente, prima ti devi studiare l'azienda, i suoi valori, la sua mission, i suoi progetti. Devi cercare di immaginare in che modo le tue competenze, le tue conoscenze, i tuoi studi potrebbero collimare con questi. Se rispondi a un annuncio, fermati un momento a pensare. In che modo le tue conoscenze, esperienze e competenze fanno match con quelle richieste dall'annuncio? Devi spendere un po' di tempo per trovare la persona giusta. Questo non è facile, però ne vale la pena quindi fai una ricerca nel sito aziendale o anche tramite social network seguendo ehm, presentazioni aziendali in questo momento ce ne sono tantissime anche online eh, perché scrivere a infochiocciolazienda.it o all'amministratore delegato che non è la persona che fa selezione del personale è quasi come non scrivere affatto allora, se scrivi un'email eh, inserisci il testo nel corpo dell'email, non è necessario allegarlo, no? non inserire allegati non richiesti ma solo il cv, già l'oggetto deve essere chiaro, per esempio candidatura, stage post laurea, web marketing, qui hai già detto cosa stai, manda cosa stai facendo, eh, cosa vuoi, vuoi fare uno stage, a che punto sei, stage post laurea e in che settore quindi, ancor prima di aprire l'email, la persona che ti legge ha già un'idea. Eh, non scrivere importante, urgente, maiuscoli, punti esclamativi, perché questo può penalizzarti. Eh, le regole antispam potrebbero addirittura non far pervenire la tua email, farla andare nell'antispam. Eh, non lasciare errori di battitura, eh, usa il correttore ortografico e fai rileggere anche a altre persone, perché talvolta da soli non siamo in grado di vedere i nostri stessi errori. Usa parole tue, non essere troppo formale, ma neanche troppo poco, qui ci vuole la giusta misura. Noi ci siamo per questo, noi del placement, a fare consulenza, a riguardare le lettere insieme. Non usare la terza persona, eh, verbi passivi o eh, doppi sostantivi. Non abbreviare come si fa nelle chat. Ogni canale ha la sua, mh, la sua forma. L'apertura e la chiusura sono un po' i momenti più difficili. Mh? Quindi, iniziare con gentilissima dottoressa, gentile dottor Rossi, gentilissimi, quindi con una formula formale. Se non sai a chi stai scrivendo, a volte puoi essere tentato o tentata di dire buonasera, salve, a chi di competenza, a chi leggerà. Quindi, meglio niente se non sai a chi stai scrivendo esattamente. La chiusura anche eh, deve essere formale, quindi con i migliori saluti, i miei migliori saluti, cordialmente. Firma per esteso e non con le iniziali e ricordati di lasciare i tuoi contatti. Qui vediamo un esempio che è anche allegato in questo stesso corso, quindi poi lo puoi riguardare con calma, copiare, incollare, eh, comunque così in generale ti fa vedere questi tre paragrafi, l'apertura e la chiusura e la parte centrale che è quella più corposa, in cui attraverso parole chiave, mh, poche parole chiave, anche messa in evidenza, non così tanto in evidenza. Eh. Ora, qui si fa per far vedere in generale come deve apparire la lettera. Quando, quando eh, la lettera non è una vera lettera, ma stai mh, compilando un application form, non Iniziare come una lettera, cioè con indirizzi, saluti, inizia direttamente: mi candido per questa posizione, perché? E eh, poi espliciti quali sono le motivazioni concrete che ti spingono a fare questa candidatura. Come ho detto, eh, presso il placement office, così come per il curriculum, anche per la lettera, possiamo eh, incontrarci eh, o fare colloqui online o anche per telefono o per email mh, per valutare insieme tutti gli step delle tue candidature, dal curriculum al colloquio.